Ti piace il mio outfit di oggi? Carino, ci sta. Carino? Solo carino? No, eh, può, andare, può andare, può andare. ok. Allora, io ho qua una pallina. E lì c'è un bicchiere. Se faccio centro, sì. facciamo la intro cioè faccio la intro seduto su di te. Va bene. Mi faccio sempre centro. Vabbè, ho un'altra possibilità, sì. Va bene, dai, un'altra possibilità, te la concedo. Tanto faccio sempre centro. Diventerai la mia seggiola Dave Vai Ok Dave Buon day Io sono barbuto ma non ho la barba E lui è la mia seggiola Allora quello di oggi è un video davvero davvero speciale Perché faremo una pazzia da dove andiamo oggi? No non so niente Andiamo a Varese Dove? A Varese che sta due ore di macchina da qua. È una pazzia. Però tipo un mese fa ho fatto un concorso per queste felpe, però no? chi le acquistava una persona avrebbe vinto un incontro col sottoscritto. Quindi oggi andiamo a trovare questa ragazza che è una super fan, ha una fanpage, c'è cioè tutto il merchandising e ovviamente non andremo a mani vuote. Eh. io qua ho preparato dei carino. Un cappellino petacolo che ovviamente non sono più in vendita, però tutto il resto del merce segue nei link in descrizione. Ora tocca metterlo nel pacchettino perché portarglielo così a mano è un po' brutto. Eh no! Quindi mettiamo il pacchettino e, e cosa? Scriviamo? Scriviamo qualcosa. Scriviamo. Da. Barbuto. Senza la. lo scrivo da cane, lo so. Barba. E ne mettiamo un bel cuoricino. Ecco qui, regalo. Direi pronto Ora, chiamiamo il papà Perché mi sono messo d'accordo col papà Lei non sa che devo andarla a trovare Sa che ha vinto il concorso Ma non sa che andrò oggi a trovarla Mi sono messo d'accordo col papà Lo chiamiamo Così la avvisiamo che tra due ore a te siamo lì Dammi il telefono Cos'è che devo fare? De devi darmi il telefono Devo chiamare Pure il telefono? Sì Dave, devi darmi il telefono Non vengo pagato devi chiamare pure il telefono Io non lo so Eh no che non ti pago Ah eh, Però beh. Beh, dai, magari ti offro una cena stasera. Ah, che bel telefono Perfetto Giuse, dove stai dove, dove sta andando? Devo prendere il numero del papà Ah, ok, ok <ride> Se non risponde salta, Fail. salta tutto Eh, non risponde raga. <ride> È un bel casino qua Pietro. Ciao Pietro, sono Giuseppe Sì, ciao, dimmi Allora, ascolta, io eh, tra poco parto da Milano Quindi sarò sì. lì tra un'oretta Un'oretta e mezza Ok, okay. io poco prima di essere lì ti, ti chiamo, non diciamo nulla a Marta così facciamo la sorpresa. Va bene, va bene, ok, va benissimo. Va bene, perfetto. Allora ci vediamo tra poco. <ride> va bene, ciao. Ciao, da un abbraccione. Bene. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grande Pietro. Perfetto. <ride> Giuseppe. Andiamo. Eh, perché l'hai messo in tasca quello? È mio. Come? È mio. Da oggi è mio. E tu sei di mia proprietà. <ride> Ma io non ho fermato niente Direi che siamo pronti Quindi partiamo Partiamo Per balai ma c'è un bel incidente boom è finita finita qua piove ma niente ci ferma eh questa è una missione da compiere io ho cappuccio te non c'è, manco cappuccio ce l'ho ma tanto mi hai lavato prima quindi <ride> lavato per lavato vero pausa caffè te lo prendi il caffè no poi mi conosco Però eh. a spruzzo. bravo buona caffè Squisito. Cioè Giuse, fammi capire una cosa. Eh. Ma, io che Ma eh? prima mi hai bagnato, ora adesso cosa fai? Vai, il bagno facciamo. Anzi no, non facciamo, Lo fai tu il bagno. E oggi piove, c'è proprio la temperatura giusta. Oggi è la giornata perfetta. Però. <ride> Siamo partiti che era alle 3 o alle 5, ragazzi, non arriveremo mai. Giuse, hai preso la strada giusta? Ma ho i miei dubbi, mi sa che qualcosa mi ha sbagliato qua. Eh. Siamo arrivati, cazzo. Dopo non so quante ore di macchia Io cioè ero senza barba quando sono partito Mi è cresciuto Nonostante la pioggia ci siamo Siamo in questo piccolo paesino Siamo finiti sul lago di Lugano Dopo infatti Dave ha detto che si presta per un bel bagnetto L'ha detto lui Eh, ah, Io non c'entro niente Ma io Stavo mi sto bagnando bene. già adesso Anch'io <ride> E comunque non vedo l'ora di vedere la reazione Della ragazza che stiamo per andare a trovare e farle questa sorpresa Non incazzatevi con lei Perché vi vedo già che commentate non è giusto, perché lei sì? Beh comunque, iniziamo a far silenzio. Shhh. Secondo me ci ho paccato. Come stai? Tutto bene? Ho fatto un po' fatica a tornare a casa, non giuse. <ride> Mamma giuse. ma la faccio. Giuse! Mamma, Giuseppe! Che quella farfa che è su. Di chi è? Eh, di chi è sta farpa? No, è esatto. Grazie! Anche io ti ho guardato una cucina, Grazie! Oddio! Questo non ce l'hai! No, grazie! <ride> Prego! Mamma mia! Te è un sogno, è un sogno che sia vero. Sono contento. Cioè, guardarti alla televisione e non vederti. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo per niente. Infatti io speravo un sacco che tuo papà non ti dicesse <ride> nulla. Tanto speriamo che si ricordi di andare nuovo perché vuoi fare la sorpresa qua. Grazie. Comunque questa affatto è proprio bello. Spettacolo per la vita. Deve è il mio schiavo. Ok. <ride> Oggi è tutto il giorno che lo bullizzo. Wow. Dopo se vuoi lo puoi bullizzare. Va ah, bene. <ride> no, io non so niente. <ride> Perché se lui non è d'accordo, non ti preoccupare. Okay. Ah, sì. ok. Andiamo in camera. Giusto, ma io non sono pronto a fare le scale, non me l'hai ancora insegnato. No. Mi di mi sicuro veloce. cado. Perché ti aiuto? Sì, no. sono caduto un sacco di volte. Non sì. ah, bene. Sì. È molto rassicurante questa cosa. Eccolo qua. <ride> Proprio lui? Eccolo qua. E' quel Giuse! E' quel Giuse! Dov'è? Dov'è l'altra felper? C'è qua? Sì! Guarda qua, tac! Ovviamente! Spettacolo! Vogliamo fare un TikTok? Sì! Vai! Facciamo un TikTok okay. sul Tu dopo, e ne facciamo uno per me! Va bene! Sì da Barbuto! E eh, dove lo metto? Ah, eh, tu dove li registri di solito! Tu. Eh, io ho già questa! <ride> io li registro qua! <ride> ha già provato a... Qua! <ride> ok, allora metterli, vai! Facci allora li metto io là, anch'io! Ho aperto la fanpage il 6 gennaio del 2019 Ho scelto di essere attaccata sempre di più a te perché ho capito che ti adoro Ne ve lo <ride> sento la parola E poi eh, tutti i tuoi video cioè mi fai scoppiare un sorriso anche se sono triste Grazie sì. Quel marbuto lì La sorpresa l'avete fatta voi? No io di questa cosa non sapevo so niente Non sapevo niente, <ride> non sopevo niente, <ride> niente <ride> Non sopevo niente, per lo niente il deve non mangia. Il castigo, deve. no, in castigo. Allora ci vediamo alla prossima. Sì. Ci ha accompagnato fino alla macchina, che temono. Sei contenta? Sì, troppo. Mi grazie Ma no, sì. di nulla Grazie a te Che mi segue e Mi sostiene tutti i giorni È un sogno Per me è importante eh. è un sogno. Per me è importante Hasta <ride> sta che trabocchino <ride> Ciao Giuse ciao, ciao. ciao Alla prossima Che carina allora sono appena tornato da questo viaggio lunghissimo, infinito, si sono fatte tipo boh, le nove e mezza di sera È stato molto emozionante oggi, ero forse più emozionato della ragazza È bellissima questa sensazione perché comunque io sono abituato a stare su internet ok a fare i contenuti e vedere semplicemente dei numeri e degli account che commentano, condividono no, Invece è proprio vedervi di persona, vedere la vostra reazione è qualcosa di unico e speciale Infatti mi è servito tanto Quindi spero che questo video vi piaccia Io mando un abbraccio a tutti Questo regalo non era solo per lei Che ha vinto il concorso O per la felpa Ma è per tutti voi E prima di chiudere il video Io vorrei bullizzare per l'ultima volta Dave Perché sennò io non sono contento Ancora? Sì Quindi in chiusura io ti chiedo una domanda Che secondo me non ti ha fatto nessuno Vai Mi puoi dire Ramarro marrone? Ah. Devo dirlo per forza? Lo devi dire per forza. È amaro marrone. E io vi saluto. <ride> Sei fare però, eh?